Ben trovati, ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Oggi vedremo qualcosa che molti di voi mi hanno chiesto tante volte commentando i video qui su YouTube Molti di voi mi hanno domandato Fabio ci fai vedere come si fa una sequenza di fotografie in Premiere Pro Tipo con una dissolvenza tra una fotografia e l'altra Tali da poter essere poi condivise rapidamente con i nostri amici su Facebook Beh se avete seguito il mio corso introduttivo a Premiere Pro in realtà già sapete come si fanno queste cose. Però se non avete voglia di star lì a vedere le ore e ore e ore di corso in cui abbiamo imparato come si usa Premiere non vi preoccupate. Per questa volta farò un'eccezione e vi mostrerò come fare un collage, no non è un collage, una sequenza di fotografie da poter condividere liberamente con i vostri amici su Facebook o anche su TikTok, se, se, se vi va, o su Instagram, dove, dove volete, insomma, ecco. Allora, la prima cosa da fare, sicuramente lo immaginerete, è importare le fotografie dentro a Premiere Pro. È la primissima cosa da fare. Sì, ok, dopo aver creato un progetto, eccetera, eccetera, però, dai, questo lo sappiamo fare, no? Allora, come si importa il materiale in Premiere Cliccate all'interno del pannello progetto e premete il tasto CTRL-I, CTRL-I, in questo modo aprirete la finestra per importare le fotografie. Oh, io Il consiglio che vi do è di prepararvi prima le fotografie da importare in maniera tale che eh, voi andando in questa finestrina possiate cliccare direttamente sulla cartella che contiene le vostre fotografie e cliccare poi sul bottoncino Importa cartella. Quindi voi preparate le vostre fotografie, insomma, le mettete in una cartella tipo questa e poi quando siete qui cliccate su Importa cartella dopo averla selezionata e Premiere automaticamente per voi importerà le fotografie presenti in quella cartella. Semplice, no? Quindi il primo lavoro è preparare le fotografie, poi importare, avete capito. Bene, siamo dentro alla cartella in questione, ci sono tutte le fotografie ma non abbiamo una sequenza. Ora... La tentazione che molti di voi avranno in questo caso è prendere le fotografie e trascinarle direttamente qui dentro creando una sequenza che probabilmente avrà dimensioni infinite. Non fatelo. Non fatelo, il mio consiglio è quello di creare una sequenza eh, adatta a quello che è il vostro scopo. Per esempio, se dovete condividere le vostre fotografie su Facebook, è inutile che no, fate un video in 5K, non serve. No? Facciamo un video in HD che è più che sufficiente per adesso e va più che bene per essere visualizzato correttamente anche su internet. Quindi, per creare una cartella, ricordate come si fa? CTRL N. CTRL N, abbiamo eh, questa ulteriore finestra che appare, potete scegliere il preset che preferite sulla sinistra o crearne uno personalizzato, anche qui non mi dilungo troppo perché c'è la lezione dedicata del corso di Premiere Pro, questo sì è importante, date un nome alle cose che fate in Premiere, in questo caso foto, orbetello, non è importantissimo ma per essere ordinati è un gran consiglio, quello di dare sempre un nome alle cose e cliccate su ok, ok. Abbiamo la nostra sequenza, andiamo nella nostra cartella delle fotografie, CTRL A, CTRL A per selezionare tutte le fotografie e le trasciniamo dentro la nostra sequenza. Rilasciamo e bam! Tutte le nostre fotografie sono importate e verranno visualizzate di default per una durata di 5 secondi. Tra poco vi mostrerò come personalizzare anche questo aspetto. Però già vedete un problema, per esempio questa fotografia è molto più grande rispetto al nostro fotogramma, il nostro fotogra fotogramma è grande, 1920 pixel per 1080, Eh beh questa fotografia se la andiamo a cercare eh, nel nostro progetto vedremo che ha una dimensione molto più grande. Ora anche qui vado veloce, perché di queste cose abbiamo parlato. Però se andiamo a vedere questa fotografia, le dimensioni sono di 5184 x 3456. La nostra sequenza è 1920 x 1080, quindi la fotografia è molto più grande. Beh, potete fare due cose. O fotografia per fotografia, scalate, e la adattate a quelle che sono le vostre eh, necessità, oppure se volete far fare tutto a Premiere selezionate tutte le fotografie poi con il tasto destro del mouse sopra una qualsiasi fotografia andate alla voce imposta su dimensione fotogramma cliccate bam, Premiere automaticamente adatta le fotografie alla, alla fotogramma, alla sequenza che avete creato oh, chiaro che alcune fotografie hanno delle proporzioni diverse rispetto al nostro fotogramma quindi queste barre nere sono inevitabili, no? perché questa operazione di adattamento fa sì che Premiere allarghi, ingrandisca una fotografia o la rimpicciolisca, fino a, farla, a far sì che un suo lato combaci con un lato della sequenza. Quindi se non siete soddisfatti, c'è sempre il solito modo, eh? quindi cliccate sulla singola clip, scala e andate a ingrandirla, a rimpicciolirla secondo le vostre necessità. Però facciamo che a me così vada bene, Ok? E tutto sommato beh, mi piace questa sequenza. Eh, come faccio ad applicare una dissolvenza a tutte queste fotografie? Beh, è semplicissimo in realtà. Andate intanto sul pannello effetti e identificate dentro la cartella transizioni video la cartella dissolvenza. Dentro la cartella dissolvenza avete diverse, eh, diverse tipologie di dissolvenza. Normalmente quella che noi cerchiamo è la dissolvenza incrociata. Dovete assicurarvi che la dissolvenza che volete utilizzare sia evidenziata di blu. Ora, a noi non interessa la dissolvi bianco, ci interessa la dissolvenza, dissol, dissolvenza incrociata. La selezioniamo, tasto destro, imposta, transizione, selezionata come predefinita. Tra poco vi spiegherò e vi farò vedere perché è importante questa operazione. Fantastico, clicchiamo e adesso la dissolvenza incrociata, come potete vedere, diventa azzurrina e quindi è quella predefinita. A questo punto selezionate tutte le fotografie nella timeline, premete i tasti CTRL D di domo d'ossola, quindi CTRL D, BAM! E automaticamente, mandiamo ma in play dall'inizio, verrà applicata una dissolvenza standard, questa che avete appunto impostato, come dissolvenza predefinita e avete creato il vostro video di fotografie. Poi chiaramente voi potete metterci anche una musichina di sottofondo, eh, lo faccio vedere giusto per quelli che vogliono vedere proprio tutto andate sul vostro hard disk scegliete per esempio un brano eh, in questo caso prenderò un brano di anomalie l'italia occulta una cosa molto bella cercatela su facebook e su instagram per capire che cos'è angoscia mi sembra che sia un brano bellissimo lo applicate sotto ed ecco che avete realizzato un video con una musichina ok non è proprio il brano più adatto Ok, beh, dipende poi anche quello che volete raccontare, eh. chiaramente questo magari è un brano anche molto corto, magari potete prendere un brano un pochettino più lungo, insomma, potete divertirvi come volete, montare queste foto come più vi aggrada, ma non ci dedichiamo adesso a, al montaggio vero e proprio, ci interessa capire un'altra cosa, se noi volessimo un altro tipo di transizione, per esempio, una transizione, come si dice in gergo, a spinta, allora, una transizione a spinta, per intenderci, è quella transizione che fa sì che tutte le fotografie scorrano da sinistra verso destra, per esempio, no? Allora, io riadatto okay, le fotografie, torno tra gli effetti, ecco qua, e vado a cercare tra le, nella cartella di eh, transizioni video la cartella... Eh, la cartella... ok, ho cercato di dissolve... dicevo, nella cartella transizioni eh, video, cercate la cartella... Uh, scorrimento nella cartella scorrimento per esempio avete la voce panoramica a schiaffo oppure slide che è forse quella che stiamo cercando c'è la dissolvenza appunto slide la selezioniamo tasto destro imposta transizione selezionata come predefinita CTRL d dopo aver selezionato tutte le nostre clip e adesso le nostre fotografie scorreranno una dopo l'altra uh, con questa tipologia di transizione Ok, ripeto potete scegliere la transizione che preferite faccio CTRL Z e imposto questa quest'altra transizione vediamo come cambia probabilmente non accadrà ah no non ho applicato CTRL D sempre CTRL D ed ecco chiaramente ok è un po' diversa ma il senso è sempre quello ok questo per mostrarvi come possiate poi impostare la transizione che preferite come predefinita e con CTRL D dopo aver selezionato tutte quante le clip applicarla in massa a questo punto potete dare un in e un out se preferite alla vostra sequenza, premere i tasti CTRL M di Milano, accedere al modulo, al modulo di export ed esportare il vostro video come preferite. Oh, notate come si possa anche pubblicare direttamente su Facebook per esempio, eh? questo è qualcosa di cui abbiamo parlato nel corso base di Premiere Pro e qualcosa di cui parleremo probabilmente anche nel corso online che terrò prossimamente su Skype e su Zoom per coloro che vorranno partecipare ad un corso un pochettino più intimo. Se volete informazioni venite sul sito www.fabianbrosi.it o scrivete un'email ad info fabianbrosiit sarò felice di aggiornarvi su questo progetto del corso un po' più intimo ovviamente. E basta, credo che questo tutorial per oggi possa definirsi concluso. Ah, prima di salutarci però, una domanda che tanto in molti di voi mi faranno comunque. Ma se io volessi dare un ordine diverso alle fotografie? Sì, ok, potete portarle dentro e poi spostarle una alla volta. Però, se per esempio volete dare un ordine preciso alle vostre fotografie, sappiate che l'ordine eh, con cui le fotografie verranno nella sequenza può essere dato... Con l'ordine di selezione, quindi selezionate la prima fotografia tenendo premuto il tasto CTRL sulla tastiera, selezionate la seconda fotografia, poi selezionate la terza fotografia, selezionate la. Uh, quarta fotografia, la quinta fotografia e così via, quando le trascinerete dentro la timeline, le fotografie avranno l'ordine che voi avrete impostato nella selezione. Questo per risparmiarvi momenti di panico. Dio come faccio a riordinare le fotografie? Beh, date un ordine di selezione invece di fare CTRL A e importare tutto in massa e il gioco chiaramente è fatto. Come potete vedere una singola fotografia importata in Premiere Pro ha una durata di 5 secondi. Potete cambiare questo comportamento andando su Modifica, Preferenze, Timeline e scegliere per esempio, non so, che le immagini debbano avere un secondo Uh, di durata. Così come potete decidere che la transizione predefinita, quella che impostate per intenderci con CTRL D debba durare invece che 25 fotogrammi, 50 fotogrammi. Date l'ok. Okay. Ora la piccola brutta notizia. Chiaramente questa modifica avrà effetto solo sulle prossime immagine, immagini che importerete. Quindi vado a reimportare la cartella e vedrete che adesso la cartella importata, le immagini della cartella importata avranno una durata di un secondo eccolo qui eh, e chiaramente adesso se andate a selezionare tutte le immagini e le portate in timeline ciascuna immagine avrà la durata di un secondo stessa cosa per la transizione predefinita vi ho detto che la transizione predefinita di default ha una durata di 25 fotogrammi ora l'ho impostata a 50 fotogrammi quando premerò CTRL D la durata della transizione sarà sicuramente più lenta e in questo caso praticamente due secondi ma potete personalizzarla come volete termina qui anche questo video tutorial firmato fabiabrosi.it se vi è piaciuto commentate facendo domande o chiedendo altri video tutorial ovviamente iscrivetevi a questo canale youtube e accendete le notifiche per non perdere i prossimi video tutorial cercatemi su Facebook la pagina è Fabio Ambrosi anche Instagram mi raccomando se vi va e ovviamente cercatemi su www.fabioambrosi.it Ciao al prossimo video tutorial!